il prossimo grazie invece lo diciamo ad un amico che un giorno un oltre uno gli fece anche una sorpresa non pensavo che quel giorno sarebbe uscito così sul giornale mi e disse ma che avete combinato tu e Bruno? E il nostro grazie va a Nicchio Parmarone che da dieci anni resta al nostro fianco. magari se il sindaco Misca si presta anche lui per la forza fortuni eh, noi siamo rimasti, con il siamo rimasti telefonino, ma noi siamo No, non c'è più problema. Ok, se okay. non mi fai lasciatevo che. Poi facciamo un po' di Io vi ringrazio non io sia sì, partecipa a gestione. Eh, in cuore ci sono i poi un po' di acciacchi, un po' di difficoltà, insomma, non mi permetti di essere sempre presente. Anzi, quando prima è, dobbiamo premiare, io ho detto, ma perché? Però, in realtà, con Bruno c'è una partecipazione umana, non finisce mai. E poi, c'è cioè, il fatto che abbiamo fatto delle canzoni insieme, ma se non possiamo non possiamo farvi ascoltare, però sono proprio quello che vi farò ascoltare lui al un momento sì. opportuno, e io, eh, è un po' di tempo che non canto più, quindi sentite la voce, una volta era una voce, adesso è una cosa poetica. Ah va bene, il tempo della vecchiaia va vissuto anche in questo modo, signori grazie a tutti, grazie a Gattano, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie grazie a grazie, grazie, tutti.